Questa sera X Factor 2017 eh, Ciao a tutti ciao, ciao ragazzi Sono Massimo Ma nel mondo della ferramentologia Mi chiamano Mr. K Ciao Lorenzo Ma se ti ho detto che mi chiamo Mr. K cazzo, Ma come cazzo Si chiama Ma Mr. K comunque devo dire che A livello di personaggio sono già famoso Quindi la notorietà di X Factor non mi può dare penso tanto di più di, di quello che già ho. Quindi sono venuto più per fare un regalo a tutti i miei fan della fermenta, perché ho scritto questo pezzo che non può sentire. Un, un pezzo forte, un pezzo, un pezzo forte, struggente, quindi sono venuto fare loro un regalo. <ride> Bellissimo! Cosa hai preso prima di arrivare qua? <ride> cappuccino a brioche poi un estratto di finocchio e sedono perché per la pelle fa benissimo quindi magari te lo consiglio eh? poi vero magari tu se non passi il turno tu puoi tranquillamente impiegarti come portatore di gioia nel mondo dove arrivi tu porti allegria piccolo pusher della felicità eh, sì. senza droghe Pazzesco senza sei fidanzato? Ma sono, sono sposato a dire la verità, per cui mi spiace ma non c'è trippa per gatti, mi spiace. Senti, che cosa ci porti stasera? Allora, avevo preso delle pizzette per tutti, perché... però poi qua le cose diventano lunghe, mi è venuto a fame, quindi le ho mangiate tutte. Per cui vi ho portato una Speedmaster, e... non so se la conoscete, Speedmaster, punta per il metallo, no? niente va quindi canto la mia grandissima hit dall'estate ti fa forare bravo bravo dai spacca tutto vorrei fare le views ma senza Gianni come fare la ferramenta Sto per prego non mi disturbare Ma solo qui non ti fa forare. Io lo amo, io lo amo Io vorrei alcune goccine che hai preso tu questa mattina Che goccine prende lui? Le voglio anch'io Chiamate un'ambulanza ragazzi Io dico no Al terzo pezzo rischia di rompere i allora via tutto il condominio però è bravo sono commossa sto forando prego non mi disturbare mi è caduto l'unico c***o che me l'ha rimasto mi ha avverso tagliato Ciao,